Ciao a tutti, in questo video parlerò di una delle funzionalità che mi piacciono di più in QGIS 3.0 su questa funzionalità ho scritto un articolo che ho pubblicato stamattina ed è questo qua, QGIS 3.0 Locator Bar che si attiva, che si può attivare anche con CTRL più K l'articolo Il link dell'articolo poi lo metterò nella info, info box di questo video. Allora, vediamo alcune, mh, alcune cose molto interessanti di questo Locator Bar. Innanzitutto si trova qua sotto, nella, uh, nella barra di stato, e si può attivare eh, con la tastiera facendo CTRL K, come vedete si attiva. Oppure potete andare con il mouse, direttamente qua, e si va con il mouse. Bene, vediamo di mh, analizzare alcune cose. Innanzitutto, in questa barra di ricerca, possiamo scrivere qualsiasi cosa. Ehm, però, eh, gli, gli sviluppatori, in particolare, se non ricordo male, è stato Neal, l'australiano, ha introdotto alcuni filtri, quelli che vedete qua sopra, i primi, che vedete questi qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, per adesso OSM non lo guardate perché è un'aggiunta questo, i primi che è il punto, vedete qua azioni, la A algoritmi, questi sono delle, dei filtri che eh, se usati eh, velocizzano ancora di più la ricerca. Perché, se nella, nella barra di ricerca noi scrivessimo, non so, per esempio, buffer, ok, ricerca tutte le parole che contengono appunto il termine buffer, come vedete qua. Con, se invece scrivessimo, per esempio, punto. Anzi, se per esempio noi scrivessimo salva, vedete, con salva io tengo l'algoritmo, come vedete qua sopra, algoritmo di processing, mentre io con salva voglio salvare il progetto, quindi devo utilizzare il filtro, il filtro azione, che è un punto, quindi qua sotto io faccio punto, spazio, salva, è scritto male, salva, come vedete qua c'è cioè salva con nome, Oppure salva mappa come pdf o salva mappa come immagine. Poi basta fare invio. Se facciamo invio, vedete qua, siamo già pronti per salvare il progetto. Oppure, sempre con il filtro punto, posso scrivere punto, spazio, apri, invio e si apre la finestra che mi dice scegli il progetto. Quindi posso aprire un qualsiasi progetto. E queste sono le azioni. Eh, un'altra azione potrebbe essere, non so, salva... Anzi, un'altra azione potrebbe essere quella di aprire o chiudere un pannello. Come per esempio, vedete qua, questo pannello browser. Se io lo volessi chiudere, basta scrivere browser. Vedete, c'è browser. Siccome già è attivo, se faccio fa, invio, lo chiude. Se lo voglio riaprire infio e si riapre come vedete funzionano anche le azioni per quanto riguarda l'apertura e la chiusura di, di, di pannelli e, e tante altre azioni esistono Se scrivete punto spazio qua vedete tutte le azioni che sono possibili ad esempio qua apri oppure non so assegna proiezione oppure non so come vedete qua barra dei plugin ehm, qua ci sono tutte addirittura come azione, qua c'è Bing Map, cioè se io scrivessi qua sotto Bing Map, vedete, in automatico mi apre direttamente la base, eh, la base map Bing Map, e sono già pronto a, a lavorare. E, bene, queste sono le azioni, quindi sono veramente moltissime le azioni che si possono fare. Altro filtro che possiamo utilizzare è l'A, come vedete qua, algoritmi di processing. Quindi se qua sotto scriviamo A, spazio, vedete qua, poi ci l'elenco di tutti le, gli algoritmi di processing. Quindi come vedete qua, veramente sono infinite. Asperità, segna proiezione, box plot, eh, calcolatore di campi, vedete qua, lo seleziono, invio, e si applica il calcolatore di cambio. Quindi come vedete. Veramente le possibilità sono, sono infinite. E invece di, Quindi A ah, è l'altro filtro. L'altro filtro ancora è F. Come vedete qua F. F è proprietà del layer attivo. Ma in questo caso non ho caricato nessun layer ancora. Di conseguenza mh, non funzionerebbe. Quindi devo utilizzare devo caricare prima dei layer quindi un attimo chiudiamo qua carico vado nel mio special light e carico mh, alcuni layer non so, i comuni le province e le regioni carico questi tre ok, benissimo Ora qua con, eh, con il filtro F, con il filtro L, rendo attivo uno dei layer, perché come sapete in QGIS è possibile lavorare eh, in un layer, però bisogna prima selezionarlo. Così selezionare. se voglio lavorare su regioni devo selezionarlo, su province devo selezionarlo, comune devo selezionarlo. Bene, qua per selezionare immaginate di avere 100 layer, se ne voglio selezionare uno, come vedete qua con la L, Scrivo L, spazio, vedete, ed ho l'elenco dei layer presenti. Quindi se voglio lavorare su comuni, quindi posso fare o col mouse, lo seleziono, anzi c'è questo selezionato, fatemi selezionare questo, poi vado qua, comuni, vedete? O diventa selezionato comuni, oppure scrivo qua direttamente Pro, province, vedete? È selezionato Provincia, faccio invio e riattivo province. Fatto questo, poi passo all'altro che è F. F sta per proprietà del layer. Bene, se io qua scrivo F spazio, vedete è vuoto, ma questo qua F spazio va a ricercare all'interno della tabella attributi del layer selezionato. Layer selezionato è province. Okay? Quindi se io faccio spazio e scrivo Provincia di Palermo. Vedete, mi compare subito Palermo. Se faccio invio, mi va a zoomare. Se spengo questo, se spengo questo, questa è la provincia di Palermo. Quindi è veramente fantastico. Ehm, poi mh, abbiamo PL. Con PL è l'immaginazione del progetto, cioè questo qua va a ricercare se nel progetto che stiamo utilizzando vi sono già dei compositori di stampa, quindi se ci sono dei compositori di stampa a scrivere PL e al solito il nome del, del, della composizione che abbiamo fatto, in questo progetto io non ce l'ho e quindi non ne compare. Bene, eh, altra cosa molto interessante è che, come ho detto poco fa, se non scrivo nulla, come vedete qua, mi compare, mi compare di tutto, mi compare. Come vedete qua non so se io faccio se io non so molto velocemente voglio avviare eh, l'algoritmo buffer a ah, spazio buffer invio vedete in tre secondi in due secondi ho aperto il, il geo processing buffer Oppure, eh, non so, se volessi fare un merge, a ah, spazio merge e invio. Vedete? Fondi. Molto rapidamente. Bene, altra cosa molto interessante è relativa a... Ah, stavo dicendo dove configurare mh, queste, eh, queste, mh, questi filtri. Se andiamo su impostazioni Opzioni, Vedete qua, su posizione, qua abbiamo localizzatore filtri. Naturalmente non tutti sono configurabili. Se io faccio, vado su layer progetto non è configurabile. Impostazione non è configurabile, azione Anche Però posso abilitarlo e renderlo predefinito. Abilitarlo significa che se vado qua nella barra mi compare. Infatti nella barra, per esempio, pdoc e ggeo, non li ho attivati, quindi non si vedono. Anche perché se vado su Google Geocoder, vedete qua, è configurabile, però vuole l'APK. mi dovrei inserire qua, per utilizzare questo, l'APK. A me non mi interessa, lo lasciamo così. Ok. Fatto ciò, io ho attivato solamente OSM. L'OSM mi permette di fare una ricerca online, un geocoding. Cioè io metto per esempio l'indirizzo, oppure il nome di una città, per esempio in questo caso qua, anzi facciamo un caso reale, nuovo, questo lo cancello, e eh, carico... Ah, un'altra cosa molto interessante, con le azioni, come abbiamo detto poco fa, io posso richiamare subito, quindi senza usare il mouse, posso fare, apro il progetto, senza toccare il mouse, faccio CTRL K, e qua faccio punto scrivo bing per esempio bing oppure scrivo osm osm se volessi caricare aspetta un attimo spazio osm osm vedete qua invio e carico la mappa come vedete, vedete che rapidità incredibile questa è la open street map Bene, fatto ciò, ancora non sto usando il mouse, ctrl-k, ctrl-k e scrivo osm, che è il nuovo... Mm, che è il nuovo filtro, che ho installato tramite un plugin, ora vi dirò come installare questo plugin. Quindi, eh, ripeto, quindi, ripeto, CTRL K, scrivo OSM spazio, non so dove voglio andare, a Roma, quindi scrivo Roma spazio, vedete lui mi ricerca online tutte le parole, tutti essendo un geocoder va a cercare, vedete qua Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, però a me interessa Roma-Lazio, quindi Roma. Lazio, spazio di nuovo. Vedete qua, lui qua mi dà un indirizzo, 40, municipio, 40, Roma. Quindi proviamo, invio, vedete, mi porta a Roma, via Pisana, eccetera, eccetera. Questo geocoder è molto utile perché potrebbe aiutarci in altre situazioni. Anzi, allora, facciamo un'altra prova. OSM... Voglio andare a Roma, solo Roma, Roma, vedete, per adesso devo per forza fare lo spazio, poi lui ricerca, è l'ultimo in elenco, quindi mi sposto, ultimo, invio, vedete, mi c'entra Roma, come vedete, qua siamo a Roma, oppure, invece di Roma, voglio andare a New York, New York, vedete qua, eh, stati amministrativo invio e vado e sono a New York come vedete è una cosa veramente strepitosa questo geocoder si può utilizzare assieme al vms del catasto infatti facciamo nuovo chiudo tutto e carico vado su vms eh, agenzia delle entrate catastro, e carico solamente come è scritto qua eh, cadastral zoning lo carico aggiungi close come sapete dipende anche dalla scala io già sono pronto per esempio se io volessi sapere per esempio infatti stamattina eh, mi è stato chiesto, non direttamente, ma indirettamente, una persona aveva bisogno di conoscere il numero del foglio catastale di un'area, dell'Università di Palermo. E quindi basta fare OSM e scrivo Università Palermo. Spazio. Università. Unive... Come l'ho scritto? Università Palermo. Spazio. Ecco qua. E qua addirittura mi dice Corso Pisani, Dipartimento DICAM, Dipartimento DEM, Dipartimento di Architettura. Comunque vediamo Dipartimento di Architettura. Faccio invio. Aspettiamo un po' che carichi. Ah, siamo a una scala troppo... eccola qua. Eccola qua. Quindi il foglio, in questo caso, è il foglio 60. Se carico un... carico un attimino ora sotto e ci carico... Eh, punto osm... standard, ok. Vedete qua, sono all'università di Palermo va benissimo e in particolare eh, quale palermo siamo nel foglio 60 quindi come vedete le potenzialità di questo strumento sono infinite vediamo come, come installare questo plugin perché il eh, locator di QGIS 3 eh, ripeto ideato da e realizzato da Neal Neil ha pensato già a, a, al futuro, nel senso che è stato progettato questo locator in modo tale da poter essere potenziato attraverso dei plugin. Quindi qualsiasi sviluppatore si, si, si, eh, può creare un plugin e poi utilizzarlo tramite questo locator. Infatti il plugin che ho installato per adesso ancora non si trova nella repository, non si trova... Mh, e questo qua vediamo se mi ricordo dove ho messo eh, QGIS Locator Plugin vedete? E vediamo le informazioni è stato scritto da Richard Duvenfurder questo qua e si trova a questo link qua in questo um, eh, su GitHub quindi basta andare in GitHub QGIS Locator quindi andiamo su Internet, in particolare andiamo su Github e mm, qua nella barra scriviamo QGIS Locator eccolo qua, QGIS Locator e questo qua, quindi andate qua vedete qua clone oppure download lo scaricate, download da qua lo scaricate, è in formato zip, quindi poi ritornate in QGIS, e da QGIS andate su plugin, gestisce installa, andate qua, installa da zip, e qui, quindi da qui andate a cercare dove l'avete salvato, e poi dite installa plugin, lui solo installa, e troverete qua sotto, oltre a OSM, gli altri due che ho fatto vedere poco fa, che ho disabilitato. Beh, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete un like e iscrivetevi. Come dico sempre, più siamo e meglio è. Ciao e alla prossima!